è sicuramente più comoda della 37 e guarda ti direi se gli devo trovare un difetto è Se fossi un esperto di marketing, la prima cosa che mi chiederei di questa Pegasus 38 appena uscita sul mercato italiano da circa 15 giorni, sarebbe se effettivamente questa scarpa rappresenta l'essenza del cavallo alato, sia di una scarpa veloce e reattiva e che comunque possa consentire a noi podisti amatori di correre a lungo. Ma in realtà, secondo alcuni, non sono un esperto di marketing e di conseguenza oggi vorrei raccontarvi, assieme al mio amico e socio Andrea Soffientini, quali sono le novità di queste Pegasus 38 rispetto alla versione 37 che avevamo recensito in dettaglio l'anno scorso e di cui vi allego qua sopra un link che potete chiaramente guardare. Chi avesse visto la recensione dell'anno scorso sa benissimo che le modifiche di Scarpe Nike sono fatte in maniera biennale e soprattutto con questa pandemia non ci sono state variazioni significative variazioni però che noi podisti amatori molto curiosi vogliamo sicuramente verificare e, e quindi assieme ad Andrea cerchiamo di raccontarvi cosa è cambiato sapendo che i cambiamenti sono stati limitati ma sicuramente necessari e credo che ne sia valsa la pena per capirlo come al solito partiamo dalle specifiche la, la scarpa ora pesa 293 grammi nella versione US 9 235 in quella eh, femminile ha un differenziale 10 27,5 mm nel tallone 17,5 nell'avampiede in effetti le principali critiche che sono state mosse al modello 37 è che la tomaia era sostanzialmente troppo avvolgente e soprattutto che l'avampiede era abbastanza costringente e che quindi secondo alcuni in alcune corse poteva portare a delle vesciche che eh, ovviamente non sono mai piacevoli. Con questo nuovo modello nel frattempo è arrivata la mitica Bonnie, con questo nuovo modello invece la eh, scarpa è abbastanza più ampia nel, nell'avampiede, ovviamente tutto è relativo e soprattutto è cambiata la tomaia che nonostante sia abbastanza spessa comunque è sicuramente più morbida e consente al piede stesso di sentirsi come al solito coccolato. Non consiglio ad Andrea di utilizzare queste scarpe ad agosto anche perché comunque la scarpa è pensata per essere utilizzata tutto l'anno e quindi a ferragosto non sarà sicuramente traspirante come invece sarebbe protettiva a dicembre. A livello di linguette è cambiata sostanzialmente la linguetta che prima era in formato racing e che invece ora è una linguetta sostanzialmente più tradizionale e che secondo me consente una lacciatura migliore lacci che nella versione precedente tendevano a sciogliersi più facilmente perché la scarpa era pensata anche per corse molto veloci un secondo cambiamento che abbiamo applaudito è legato al fatto che nella versione 37 il tallone era più largo mentre in questa è un po' più imbottito e al tempo stesso più stretto nella 37 secondo alcuni correndo velocemente si rischiava che il piede eh, uscisse eh, tra virgolette, invece in questa versione il piede è sicuramente più bloccato e vi permetterà di correre a lungo e per tanto tempo, cosa che riporta alla domanda iniziale del cavallo alato eh, questa scarpa che ha la stessa intersuola e la suola del modello 37 in realtà si dimostra molto più pensata per corse più lunghe mentre secondo me soffre a meno che siate il pro depodista per corse più uh, veloci dove invece suggeriamo di scegliere un'altra scarpa, sempre in casa Nike, che consentirebbe al podista amatore di andare a correre più velocemente. Credo che comunque questa ammortizzazione sia leggermente migliorata per la costruzione e per l'armonia della scarpa stessa. Questa cosa rende la corsa più piacevole a ritmi più lenti, ma invece eh, la sento sostanzialmente più ferma, scusate il giro di parole, percorse più veloci dove invece ovviamente il modello precedente era secondo me più reattivo. Per quanto riguarda comunque una valutazione più completa, lo vedremo tra tre settimane in pista utilizzando i famosi sensori RunScribe, tra l'altro sarebbe delizioso se vi iscriveste al canale anche perché nei prossimi giorni, come ho già detto, faremo ulteriori recensioni, ora è il momento davvero interessante per andare a correre quindi chi meglio di noi vi possa permettere di scegliere tra la miriade di scarpe ora a disposizione del podista amatore lascio la parola al prode podista che eh, ieri è venuto a casa mia e ci ha raccontato cosa ne pensa di questa scarpa eh, nel frattempo eh, voi stay strong keep running ora più che mai e eh, ci vediamo alla prossima Giro Andrea ci hanno chiesto che secondo alcuni non, non facciamo le recensioni assieme ma le registriamo a distanza questo per dimostrare che invece non è così, eh, eh, come stai oggi? Solo oggi l'abbiamo fatta così, le altre volte le facevamo davvero a distanza <ride> no non è vero, a parte che si vede che siamo a, con, con le stesse beole, eh, con lo stesso porfido per terra no io sto bene dai, eh. sto bene, muoviamoci che qua fa un po' di freschino e... Ritorniamo al sole dopo. Finalmente riusciamo a testare le Pegasus 38 che sono appena uscite da qualche giorno. Eh, innanzitutto mi chiedo eh, cosa ne pensi di questa scarpa e soprattutto sono curioso di sapere di che colore l'hai hai prese. Mi viene da piangere Max, mi viene da piangere. ahimè C'erano solamente queste qua da Matteo, sono andato a ritirarle appena gli erano arrivate. C'è capitato questo colore qua che potrei usare alla, alla cresima di mia nipote volendo. E cosa ne pensi di questa scarpa quindi? Allora sinceramente appena arrivata l'ho provata subito, mi è sembrata più morbida sia come Intersuola sia come Tomaia rispetto alla 37, quello sicuramente, eh, credo che sì, le, in generale la Tomaia sia più, più morbida, più cicciosa e infatti hanno cambiato anche la, la linguetta, l'hanno messa eh, classicissima in bottiglia. Quindi risulta... In generale una calzata più confortevole rispetto alla 37 e anche più, più morbida nell'intersuola. Ci cioè, avevano detto che è confortevole solo per i divani, cos'è che era, Max? Vabbè, quello non, è, non importa. E Invece, secondo te, a chi sono adatte queste scarpe? Secondo te è cambiato lo, il range di utilizzo eh, del, dei podisti amatori oppure più o meno la, sono gli stessi? Allora questa qua è, è la scarpa popolare per eccellenza, sia, sia, il sia grazie al prezzo sia grazie alla sua versatilità. Sicuramente chi va bene per quasi tutti, diciamo eh, sopra magari ai 75 kg andrà a prendere qualcos'altro a meno che le usi per i lavori un pochino più veloce, ma secondo me è la scarpa anche per chi ha appena iniziato a correre perché alla fine... Uh, non conoscendo le altre marche va direttamente su Nike, la Pegasus alla fine è sempre un'ottima scelta, una scarpa che va bene un po' per tutti e un po' per tutto. Dopo averle provate a livello di distanza suggerisci uh, di utilizzarle solamente per corse brevi oppure anche per, per i lunghi? Guarda, a me piacciono tanto anche sui lunghi, in generale davvero ci farei qualsiasi allenamento, eh, magari per i lunghi eh, le sfrutterei nei, nei suoi primi chilometri di vita, quindi fino ai 500-600 chilometri, dopodiché la utilizzerei per scarpa daily training, e eh, non più per eh, gli allenamenti davvero lunghi. A livello di calzate è cambiato qualcosa rispetto al modello precedente oppure sono sicuramente simili? Sono simili, però te l'ho detto, questa qua è nettamente, mi sembra più comoda alla fine risulta più comoda in generale e eh, ti dà quella piacevolezza di indossarla al contrario di quella della 37 che era un pochino più racing soprattutto i primi chilometri dopo si smollava un po' ma questa avendo, eh, avendo la linguetta più cicciosa risulta davvero più confortevole eh, quindi stessa calzata di sempre ma, ma più confortevole e a livello di avampiede sono più filanti o sono comunque filanti come con il modello precedente oppure trovi che lo spazio sia aumentato? Allora lo spazio è aumentato non di tanto ma quel poco che basta per, per renderla ancora più, più comoda. Uh, Sicuramente rimane una scarpa filante, ma devo dire che comunque con questa tomaia così un po' particolare va bene anche chi ha pianta larga. Una delle osservazioni che ci era stata mossa, e come diceva all'inizio del video, è la tomaia. Eh, Cos'è cambiato rispetto al modello precedente e cosa ne pensi? Ma allora, intanto mi sembra un pochino più bruttina dietro, però cioè quindi lato estetico forse qualcosina ha perso. Mi sembra che la zona del tallone stia ritornando ad essere normale, quindi non con quella forma che aiutava al tenere d'Achille e sicuramente, te l'ho detto, sembra molto più ci sia più materiale nella tomaia quindi rischia di diventare un attimino più pesante, ma sicuramente più morbida e quindi più, più confortevole alla fine. Uh, ti avvolge lo stesso il piede bene, ma è più morbida. A livello di corsa, di sensazione in corsa, sappiamo che corri di avampiede, che quindi il cuscinetto, i cuscinetti che c'erano nel modello precedente davano una grande spinta. Qui uh, co come la vedi? Ma guarda, ti dico, anche l'intersuola mi è sembrata più morbida. Uh, a me piace la scarpa come sta sul piede e mi piace come. È... Come, come si guida diciamo la riesco a spingere e lì ci metto il dubbio che sia l'intersuola nera che, che sia un attimino più morbida eh, poi se vuoi ti spiegherò perché è questa roba qua e comunque no niente nella, nella corsa mi sembra filante lo stesso eh, al contrario della, della 37 che era da, da rodare nei primi chilometri questa invece mi sembra che vada un pochino meglio già da subito parlavi nella recensione dell'anno scorso del battistrada che ti sembrava Uh, particolarmente duro come è cambiato rispetto al modello di quest'anno e cosa ne pensi? Non è praticamente cambiato uh, dovremmo provarlo sul, sul bagnato per capire se rimangono i problemi che aveva uh, anche se ti devo dire sicuramente non aveva un gran grip sul bagnato però non era neanche una delle scarpe peggiori che ho provato sul bagnato perché mi viene in mente la New Balance, la 1080, la V10 che era davvero non riusciva a spingerla sul bagnato, questa fondamentalmente sì, eh, però un po' di grip mancava, anche se, la, come si dice, le intagliature sulla, sul battistrada danno idea di, di tanto grip che poi non si rivela tale. Adesso vedremo, vedremo nelle prime giornate di bagnate, dopo i primi 300-350 km di utilizzo, come si comporteranno. Sì, come al solito faremo una seconda recensione nella quale descriveremo dopo 300 km. Poi adesso non so quanto, quanto ci metterai a fare 300 km. Secondo me dobbiamo aspettare un annetto per arrivare a 300 km. Sicuramente ne parleremo. Guarda, non sto preparando la maratona, però guarda, forse due o tre settimane ce la fai. Vabbè, lasciamo, lasciamo passare un po' di tempo e secondo te eh, quali sono i principali pregi e difetti che hai notato in questo modello 38? Beh, I pregi? Sicuramente che è una scarpa all around, quindi già come avevamo detto con la, con la 37, comunque con le versioni prima, è una scarpa che si presta bene a quasi tutti gli allenamenti. Addirittura ci sono dei ragazzi che seguo, che fanno anche i lavori in pista eh, sulle ripetute, qualcuno anche in gara le utilizza, eh, quindi è una scarpa che va bene per tanti lavori per tante andature diverse è sicuramente più comoda della 37 e guarda ti direi se gli devo trovare un difetto è, è sempre questo, questo battistrada che non ci aveva convinto sulla 37 che non è stato cambiato quindi va vedremo lo lascio con un punto di domanda e se dovessi consigliare chi eh, ha la scelta tra prendere la 38 e la 37 sapendo che comunque adesso la 37 è super scontata perché suggerisci di eh, passare alla 38 ti dico anche la 38 passeranno due o tre settimane si troveranno altimi prezzi e sicuramente hai una scarpa nuova al contrario di una che magari è stata in magazzino circa un annetto e quindi sarà sicuramente eh, durerà un po di più e sarà sicuramente più più ammortizzata all'inizio quindi eh, aspetterei magari due o tre settimane a prendere la 38 ma andrei direttamente sulla 38 e non riprenderei più la 38 e invece per chi volesse risparmiare qualche, qualche euro, quali scarpe simili suggeriresti? Vabbè, no, Se devo andare a cercare le offerte allora sì, andare a prendere 1037 eh, di scarpe simili meno di questa, questa viene da listino 121-119 adesso lo so bene eh, la, la politica marketing di, di Nike eh, però diciamo che a prezzo pieno è, è quasi difficile anche trovarla si trova sempre almeno sotto i 100 euro e delle scarpe che costino così poco e che abbiano le stesse caratteristiche faccio fatica a pensarle, per dire la Rincon o, o la Mach 4 ma che non sono comunque dello stesso ramo, questa qua è una scarpa un pochino più protettiva che ci fa fare anche dei lavori veloci, cosa che invece Mach 4 e Rincon per usarle, usarle sempre per i lenti diventano un po' un po' troppo secondo me suggerisci di usarla magari durante le vacanze ma non invece per chi ha la possibilità di scegliere più scarpe e non invece per lavori di qualità beh dipende cioè secondo me come per lavori da 3,30 km in su secondo me va benissimo se devo scegliere una scarpa singola e cioè avere solamente una scarpa questa qua è la scelta migliore se invece ho la possibilità di averne due, questa qua la terrei comunque per i lenti e per qualche lavoretto come le variazioni e poi mi prenderò una scarpa da gara e per degli allenamenti più corti o veloci. Va bene, non vi chiedo di far arrivare il video a 5.000 views, anche perché sono sicuro che questo succederà. Nei tra tre settimane, quando Andrea raggiungerà i 300 km, faremo un video in pista. Speriamo che Andrea non gareggi nei prossimi giorni e che mi dedichi un po' di tempo per fare i filmati che eh, ci avete chiesto che non facciamo mai da più di un anno Ma perché non, è, non andiamo in pista, beh l'altra volta eravamo in pista però non abbiamo corso in pista va bene la proveremo in pista va bene grazie Andrea ci vediamo alla prossima e mi raccomando ti aspetto in pista no ti aspetto io in pista in quanto venite a Garbagnate che è casa mia quella Vabbè, direi andiamo a berci un caffè e poi eh, facciamo un'altra recensione di un'altra scarpa. O facciamo la recensione dei caffè? No, vi ringraziamo, vi ringraziamo, vi ringrazio a nome mio e di Max comunque per tutti i caffè che, che ci state regala regalando, offrendo e vi ringraziamo anche perché alla fine esce tutto dalle tasche del capo qui e poco, poco, poco, poco da me, quindi sono sempre ben accetti i caffè. No, soprattutto questa è una delle poche, di solito finanziavo le Pegasus adesso finanzio tutte le altre le Pegasus tutte le sei presenti no infatti era dalla 36 che ho iniziato a regalarmele a sempre questa qua è già perso dopo due anni me la sono dovuta comprare io vabbè va bene grazie Andrea ci vediamo alla prossima Ciao. Alla Ciao. Prossima.